Passo dopo passo ho trovato quel che ho Gioco nel mio nuovo atto con appresso flow Oh, Sono un giocattolo per questo mondo lo so, Ma passo dopo passo perdo pure quel che ho Passo dopo passo ho trovato quel che ho Gioco nel mio nuovo atto con appresso flow Oh, Sono un giocattolo per questo mondo lo so, Ma passo dopo passo perdo pure quel che ho Faccio pompare grassi stronzi fuori dal mio culo Mentre tu compare con i tuoi buffoni Non è il mio futuro, è duro Certo questo testo, butto mordo giro ma non trovo più un in incesto del resto il mondo qua io lo calpesto è un dato di fatto e quindi fra due mica mi stresso plesso invece chi mi ascolta dal positivo al negativo apre un'altra porta non so dove mi porta ma agisco la pula dove mi porta me ne infischio ho provato a provare un altro mio di rischio. e ora sono a cavallo di questo mio basilisco non sono tipo che si rattristisce ho trovato tutto qui da ratti a strisce e lo so che ancora al gioco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 Disfatti distratto dai volti fasulli Attratto dai russi e dai grulli C'è bisogno di una morte per la resurrezione Prima ruba vuole forse mo c'ha un'estrama mozione. Scusa prof per la mia dilezione Ma da un tot che non voglio sentire Parlare un cazzone, quindi scusa Tu hai la testa sotto una buca Io la testa in tempesta con un miurino sulla nuca Ehi hey bro sono qui che scappo Sono pronto per la mia diffuga ah, Qua la gente si scassa per poco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 questo dopo passo ho trovato quel che ho Ciò con nel mio nuovo atto Non appresso flow, sono un giocattolo con Questo mondo lo so Se dopo passo, passo per coprire quel che ho